Per quello che dicevo prima Andiamo io... qua, andiamo qua che c'è il mio alto. frutto metico io! Anch'io! Eh io... io perché ce lo viola? L'ho rifatto l'albero. <ride> boh, ognuno va dove cazzo vuole e chi supracciva ci ritroviamo. Giama vieni da me. Chi ha il tuo avviene eh devo... da me. My Chris? Prova a fare la voce eh, del gabibo. Non Beh, ma non per... vuoi chiamare <ride> Paulino? Tutto. ma paulino! <ride> no. Tutto And... ma poi! Non mi niente, vi ammazzo tutti! <ride> Chris, Eh? Di con la voce del Gabibo stasera mangiare le calamite! andi il potere, non le capa di <ride> fa benissimo però! ciao ma eh. asunde asunde! macchina! Asunde. però è appena fermata so il burroga! Da... aia! basta! Oh, non basta morire! È dietro il cartello lui! eh! Ah, perfetto! aspetta aspetta aspetta aspetta! ciao sono la corona ciao a te ciao a te ciao a te ciao a te ciao a te ciao a te non so la croce rossa, ciao eh? <ride> Arriva! te ciao eh, cazzo due. bene! ciao ciao ciao macchina! ciao ciao ciao ciao ciao qua! To, Nuovo, Chamel numero 16 questo. Oh vai, Chris. Prova a fare vai. una partita intera facendo il Gabibo. No, vieni, <ride> vieni. vieni qua. Che che? È la master. Vieni qua. Eh. Grazie. C'è ci, ci sta eh Ahmed, Ahmed, Ahmed. paura, mi cura, non mi cura no, Amen Amen Ahmed, Ahmed. Ahmed, ti ho dato il dolorante quello buono, non fare il pirla è la corona, ma ciao corona, Saga, adesso, adesso muoio. La canzone della ma brutto stronzo di... Ma ti venisse tua madre quello di quanto cagò tua. Guarda Eccolo. cosa c'è qua sopra. Eh? Dove sei? Non voglio cercarti, io scappo. Cinghiale, bastardo, cinghiale... Eh, ma adesso mi passo fuori, brutti stronzi. Che male che mi ha fatto! Io non gli ho fatto niente, stronzo! Borba, controlla che non mi cecchini, no, eh! Borba! Non c'è, non c'è! Quando serve, non c'è! Un grande bastardo, vieni qua! Deltaplani! Oh, Borba, aiuto! Eh, arriva gente, parecchio. Merda, quanti ce ne sono! Sono un po' leggermente e... e Vai Chris! Non può, va. Spara! Oh! oh, oh, oh. Con calma, con calma! Chiaro ah no, ma è morto ne uno. Buono, buono. E sto senza... Eppure la safe, eppure la safe. Vai, T. Non, non usarlo. Aspetta. Devo far full. Dietro... Ehi, cucù! Perfetto. Atta lì. Yeah, che yeah, yeah. è Che è, che è, che è. Oh, yeah. Oh. Ancora, oh. ma... Via, via, via, via, IT. Tanto. la safe. Eh, lo so, lo C'è gente, c'è gente, c'è gente qua! C'è gente, c'è sto frocio! se mi suona la corona se mi sulla la corona uh. ho cecchinato da 6 da 6 da vero, vero, 6 Vieni, vieni, vieni. vai, vai, vai! da 6 da 6 da 6 da 6 da 6 da 6 Vero, vai, da 6 da 6 da 6 da 6 da 6 da 6 da 6 da 6 troia! 6 già 6 da 6 Vai ti, dai eh! Yeah. Ambulanza! Largo! Ti stanno sparando, ambulanza, guarda che non è messo! Piano! <ride> <ride> è che Chris ha una certa età, eh! Gatti. Qui Lolli! Pirda! Dai lì! Ti, ti, sei coperto da... ti sei coperto dappertutto meno che il posto dove sparano! Sì, infatti io ascoltavo <ride> la cecchinata. <ride> Chris, è il bunker sopra la montagna, hai visto? No, no, non ho visto niente ancora la sera, dico la, la, la, la sera. I Vabbè, Chris, ce ancora la corona, che guarda là. Mi servono Schildini, Schildini, che era 234 metri sì. È lì, è lì metri. Chris, Schildini, Schildini, Chris. scudini l'ho ucciso. Dove? ucciso. Dove? Nel bunker. Là. No, era nell'angolino della montagna. Ah, allora in teoria siamo tra di tre. Oh, l'intro playdrop. Eh no, eh, ah no, uno è morto. E se che siamo il 6. Ah no. Eh, no guarda 3. quello che pusha. Chi io? Ah no. Uffa! Non pusha. Oh, dai, burba, ma sali tu senza su, facci qualche botto. Eh, ma so brava secondo me. Va, va, cade, va. E digliale. Uh, no, la metà di merda, No. Aspetta vabbè che qui sto... Noooo dio si è rotto la testa Borba, borba, zitto, zitto, Io gli faccio il giro Io te ne faccio il Vai vai, te ne tengo impegnati Eccoli Aia, da dietro, da dietro, da dietro Aia Chi si Vai Chris, vai Chris C'è uno di vita eh sì, non ho materiali non ho da... c'è uno di vita ma no, ah, porca io non so cosa dire... non per i coiomi scusatemi mi stacco un attimo ah, boh gioca besi, vai Guarda che ciao. uccidilo uccidilo ciao oh. la corona non è colpa mia, ci hanno la corona. E ci hanno la corona. Oh. Se Borba vince io quitto. Sono fuori safe. Mamita. Ah. No no, non so, se no non so se hai notato quanti materiali ho. Ma dove sono? Su una montagnola, su su. E beh, quello lo so. Dove ci sono le nostre schedine? No, no. è dove sono. Io voglio sta. sapere la posizione precisa. Ah, eh. Ma c'è addosso! Allora... È un po' più La pietra, la pietra lì davanti. Sono dietro la pietra? No, no, terra, ma l'ho la pietra L'ho visto questo poi è bravo L'ho eh, vista. L'ho vista. bravo vista. L'ho vista. L'ho vista. L'ho vista. L'ho vista. L'ho dietro, L'ho dietro, L'ho vista. l'ha mandato a terra quello! Aveva 13 di vita. Eh ma ha fatto l'attacco. Potevo vincere. Non è Potevo vincere.